Buonasera a tutti, eh, grazie per la vostra presenza eh, grazie anche a chi ha organizzato questo eh, quest evento eh, in cui cercherò un po' di presentare alcuni risultati eh, di ciò che si può ottenere studiando contesti di tipo paleolitico nello specifico contesti abitati dall'uomo di Neanderthal sotto eh, varie metodologie di studio per fare ciò eh, un primo aspetto riguarda proprio capire che cos'è la storia dell'umanità. Noi tutti siamo abituati a una cosa che trovo quasi paradossale, cioè il fatto che in tutti i manuali di storia normalmente eh, ci sono pagine e pagine che riguardano le descrizioni degli eventi avvenuti eh, negli ultimi grossomodo 2000 anni. Dopodiché tutto ciò che è avvenuto prima, eh, se è riportato, normalmente è compattato in pochissime righe. Ebbene, In realtà eh, se noi proviamo a fare un esperimento, a rappresentare con la lunghezza di un braccio la storia dell'umanità dalla comparsa dei primi strumenti litici, quindi dalle prime evidenze di un comportamento un po' più moderno rispetto agli altri primati, beh, eh, ci si rende conto che la situazione è ben diversa, cioè tutto il paleolitico eh, nel suo complesso occupa l'intera lunghezza del braccio, eh, della mano e anche eh, buona parte delle dita. Quindi eh, la storia che per noi è post-paleolitica, dal neolitico in poi, per capirci, a stento riesce ad entrare nella lunghezza d'un'unghia, quei famosi duemila anni e passa di storia trattati nei, nei libri, a stento all'interno di questa raffigurazione riuscirebbero a stare eh, nell'ultima linea rossa che vedete qui eh, rappresentata. Da notare anche come all'interno di questo lungo periodo la comparsa della nostra specie, eh, cioè l'uomo anatomicamente moderno e pressappoco in maniera quasi contemporanea dell'uomo di Neanderthal, eh, siano tutto sommato anche abbastanza recenti, eh, circa 300.000 anni fa. Neanderthal come è stato precedentemente detto, appunto si estingue eh, poco dopo la, la, la diffusione in Europa dell'uomo eh, moderno, eh, intorno facendo una media a 40.000 anni. Ma eh, esistono dei libri, degli archivi in cui sono custodite le storie eh, di questo così lungo periodo? In realtà sì, ci sono, però sono eh, rappresentate attraverso una forma differente, cioè non si tratta di una eh, raffigurazione scritta di pagine fatte di carta, le nostre pagine sono pagine fatte di sedimento in cui eh, si susseguono più strati Ciascuno di questi strati contiene una serie di storie naturali, eh, ambientali, se vogliamo, ma anche storie umane, laddove eh, i livelli appunto custodiscono tracce di occupazioni del passato, di questo passato così remoto della nostra storia. Per poterle leggere però è necessario eh, un approccio, di, un metodo di, di, di scavo per, per primo, in primo luogo, eh, molto rigoroso. Lo scavo deve essere estremamente meticoloso, stratigrafico, quindi seguire i vari strati e documentare qualunque tipo di variazione, di relazione spaziale esistente tra le evidenze che noi andiamo ritrovando. Dopodiché eh, noi seguiamo anche una certa strategia di scavo possibilmente basata sull'utilizzo di quadrati, di settori. Eh, il sedimento proveniente da ciascuno di questi settori che noi utilizziamo per il nostro scavo viene convogliato in un'altra parte eh, del cantiere, in cui una seconda squadra si occupa del processamento di questo sedimento, quindi viene inizialmente eh, setacciato, a secco, poi lavato, e quindi eh, sottoposto ad un'accurata pagliatura, per cui i materiali anche più piccoli, più infinitesimali, se vogliamo, vengono raccolti e suddivisi per macrocategorie: quindi microfauna, litica, macrofauna, e così via dicendo, a seconda di quello che c'è nei siti. A questo punto, una volta che il materiale è tutto ben diviso, eh, il lavoro sul campo si può considerare in certo senso con concluso. Comincia eh, poi però quello che diventerà il lavoro di studio, quello di laboratorio, che è un lavoro che non è come un tempo eh, relegabile all'azione di un singolo studioso tuttologo, quasi mm. secondo un modello ottocentesco se vogliamo, e' un, sempre più, e per fortuna, un lavoro integrato fatto di molti specialisti di diverse discipline che interagiscono eh, tra di loro per riuscire a eh, trovare, oltre ai legami tra i rispettivi dati, anche una più accurata e più profonda conoscenza della storia. La multidisciplinarietà e soprattutto l'interdisciplinarietà, le parole chiave appunto della nostra ricerca. E qui concluderei un po' con quello che è stato presentare in maniera abbastanza rapida, se vogliamo anche, quella che è la parte mh, introduttiva, ma importante anche, legata alla, eh, al processo, in qualche modo, dello scavo e poi dello studio. Questo per far capire quanto complessa sia in realtà nei, nei sui, nel suo insieme. Eh, presenteremo adesso invece dei risultati relativi a due studi, a, a due siti in particolare, eh, localizzati entrambi in Puglia Grotta Santa Croce, Biceglie eh, Riparo lo Scurusciuto, Ginosa eh, entrambi questi siti sono stati scavati eh, negli ultimi decenni eh, dal Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena col contributo chiaramente delle comunità locali dei comuni di Biceglie e di eh, Ginosa rispettivamente eh, ma anche eh, col contributo di volontari o comunque di persone del posto che eh, hanno dato veramente una mano importantissima nella ricerca. Per quanto riguarda eh, Bicelia, per esempio, il gruppo scout per lo sconosciuto, eh, la, la sede locale di Lega Ambiente, oltre chiaramente a tutte le altre istituzioni come la Sovrintendenza, eh, senza eh, il cui concorso chiaramente i risultati che andrò a presentare sarebbero stati impensabili. Grotta Santa Croce eh, si trova eh, sul, eh, in un contesto. Eh, di, di, di dolce incisione eh, fluviale in un contesto calcareo, si chiama una lama, ed è una grotta che ha restituito dei reperti davvero interessantissimi. Eh, so, per fare un esempio, solo all'interno della grotta, per esempio, sono state ritrovate, oltre a delle pitture rupestri, anche una stuoia del Neolitico, quindi anche un reperto abbastanza poco comune rispetto a quelle che possono essere le nostre abitudini. Il nostro, ciò che però andrò a presentare è più che altro focalizzato su quello che noi chiamiamo il talus, cioè la parte del deposito esterno alla grotta, laddove gli strati cominciano a immergere praticamente verso il fondo della lama, dove scorreva un tipo torrente. Eh, sono stati effettuati studi in particolare sulla produzione litica, nonché anche sull'utilizzo poi degli strumenti prodotti, e sulla fauna. Per quanto riguarda la produzione, eh, l'aspetto int veramente interessante è che eh, esistono più metodi di produzione eh, attestati di fatto in maniera contemporanea all'interno di questi strati. E eh, Ciò che è interessante è osservare come a ciascun tipo di eh, metodo di produzione, che non starò chiaramente ora a descrivere nel dettaglio perché sono comunque abbastanza complessi, corrispondono comunque eh, delle categorie di prodotti più o meno de eh, definite. Inoltre, eh, in, lin in linea di massima, noi possiamo distinguere, e questo vedremo sarà abbastanza importante in seguito, tra una produzione allungata e una produzione corta, cioè tra lame fondamentalmente e spieggio corte. Ma come venivano utilizzati poi questi strumenti? Siamo in grado di dirlo? È stato effettuato certamente uno studio su un campione eh, di strumenti provenienti da quest'area dell'accampamento e ciò ha eh, dato dei risultati abbastanza importanti, perché se, eh, tra le varie cose uno degli aspetti più rilevanti è per esempio il fatto che mentre la produzione corta era in qualche maniera eh, utilizzata per più tipologie di funzioni, di scopi, quindi diversi tipi di azioni, eh, la produzione allungata sembra invece molto più di tipo specialistico veniva utilizzata prevalentemente in attività di taglio peraltro anche di materie dure quindi questo è abbastanza importante perché vedete come interagendo con i dati che abbiamo discusso precedentemente eh, eh, eh, vengono fuori alla fine delle evidenze anche abbastanza complesse che ci raccontano molti aspetti del comportamento di questi Neanderthaliani. dati altrettanto interessanti, vengono fuori dallo studio delle faune. Eh, nello specifico la, i dati mh, sono anche abbastanza curiosi per alcuni versi, perché vediamo la quasi totale presenza di due specie, cioè il cavallo e l'ulo. Ciò di per sé è anche relativamente eh, strano, perché noi di solito nei siti troviamo comunque eh, una predilezione per più, specie di ungulati, di solito 4-5 specie, in questo caso ne abbiamo solo 2. Questo eh, potrebbe però in realtà, come delle, alcune recenti datazioni sembrano confermarci, essere più che altro un indizio di tipo paleoclimatico. In entrambi i casi, infatti, sia l'uro che il eh, cavallo selvatico sono specie caratteristiche di ambienti aperti e aridi. E quindi è plausibile che i neandertaliani, che sono artefici eh, di queste cacce, fondamentalmente, siano vissuti in Puglia in una fase di, di questo tipo, fase freddo-arida. L'altro aspetto interessante è la quasi totale presenza di individui adulti, che potrebbe eh, essere un indizio di una strategia di caccia di tipo selettivo ma eh, altri dati importanti vengono anche dall'analisi dell'insieme faunistico con, eh, considerato dal punto di vista anatomico. Osserviamo infatti come non tutte le ossa dello scheletro di questi due ungulati siano presenti all'interno dell'accampamento. Le ossa colorate in rosso, cioè i distretti anatomici che eh, sono presenti, sono rappresentative di ciò che nel sito effettivamente è stato trasportato, quindi di fatto... Eh, il cranio, la testa e gli arti, quindi di fatto quelle parti dell'animale che contenevano più carne. Il resto, quindi la, la colonna vertebrale, il, il tronco, probabilmente venivano abbandonati nel luogo di caccia, dove subivano una prima fase di macellazione. Ma ciò che è ancora eh, più interessante, è che comunque trova anche molti confronti, eh, una certa ricorrenza anche in altri siti Musteriani, cioè le Neandertal, è la mancanza di alcune parti anatomiche che noi ci aspetteremmo di trovare, alla luce però, di quello che abbiamo visto prima. Per esempio, per quanto riguarda il cranio, a noi risultano decisamente sottostimati gli incisivi e quindi tutta la parte anteriore del cranio. Ciò potrebbe indicare una frattura, magari anche nel luogo di caccia, questo non lo sappiamo con certezza. Eh, finalizzata eh, al fatto che queste parti evidentemente non gli servivano e loro volevano estrarre eh, il cranio con le parti più utili per la loro alimentazione. Per quanto riguarda invece gli arti, la situazione è leggermente diversa. Noi abbiamo un'enorme abbondanza di diafisi, mentre le epifisi e in generale tutte le ossa spugnose sono praticamente assenti. Sapendo che non esistono evidenze di tipo tafonomico che possano indurci a pensare che assen questa assenza sia legata a distruzione post-deposizionale, per esempio la presenza di predatori è assolutamente non attestata, cioè non c'erano predatori, evidentemente eh, queste parti mancanti in qualche modo debbono essere eh, imputate all'azione stessa dell'uomo. Quindi è l'uomo che ha raccolto queste parti e le ha distrutte. Per quale ragione? Questo eh, è un po' argomento di discussione anche a livello internazionale, peraltro. Si è ipotizzato per diverso periodo che, che potesse trattarsi in qualche modo di un comportamento legato allo sfruttamento eh, di queste parti per, come combustibile all'interno dei focolari. In realtà eh, si è potuto vedere, dall'analisi di alcuni contesti, come eh, tali focolari eh, probabilmente non, non avevano l'uso del combustibile. Eh, utilizzo, fatto appunto con questo tipo di ossa. Riparo lo sconosciuto, l'altro sito che avevo pocanzi citato, eh, rappresenta un, un altro eccezionale esempio di eh, occupazione neandertaliana. Peraltro qui dalle datazioni che voi potete osservare eh, rispetto a questa parte della sequenza stratigrafica, perché in realtà è più profonda, eh, che potete vedere, queste datazioni sono anche relativamente recenti rispetto all'esistenza all del Neanderthal. Vi presenterò i dati di due siti, di due livelli, cioè in cui sono rappresentati più eh, insediamenti, si tratta di pari cioè lo strato 13 e lo strato 11. Il primo lo definiamo pari di breve durata il secondo di lunga durata. La differenza dov'è? È, È eh, nel rapporto tra la scala del tempo umano e la scala del tempo stratigrafico. Se noi ci rifacciamo al tempo, più, a noi, al tempo umano, a quello che noi siamo abituati a percepire, un accampamento dovrebbe essere espressione di un singolo gruppo e quindi un singolo sito. Eh, in realtà, noi dobbiamo vedere ciò in chiave diacronica, soprattutto alla luce del fatto che abbiamo di fronte dei cacciatori raccoglitori che quindi erano nomadi. Loro si spostavano nel territorio con una ciclicità di un certo tipo. Per cui, questi loro accampamenti, Ehm, avevano una certa durata, magari di alcuni mesi o di settimane, venivano abbandonati e così via dicendo. In sintesi che cosa succede? Che in ogni singolo strato noi non abbiamo la fotografia di un singolo accampamento, ma di più accampamenti, che possono essere a loro volta espressioni di più generazioni. Tutto ciò chiaramente non è a prioriisticamente eh, noto, lo dobbiamo comprendere attraverso lo studio l'analisi in particolare dello strato 13 ci ha fornito comunque dei risultati eh, notevoli perché per esempio noi siamo stati in grado di riconoscere diverse aree di attività aree legate per esempio alla produzione litica aree legate alle attività domestiche quindi alla macellazione al consumo eh, delle prede che sono state trasportate nel sito nonché all'utilizzo degli strumenti e non solo in attività magari di, di tipo alimentare se vogliamo eh, però oltre a questo abbiamo trovato qualcosa di, eh, di notevole, due aree particolari legate ad eh, attività, se vogliamo, molto particolari. Cioè l'attività del riposo, che probabilmente è proprio eh, quella che è definita dal, da, questa, da questo spazio in qualche modo di, di, di riparo, compreso tra l'allineamento dei focolari e la parete appunto del riparo stesso. Un'area che appunto sembra non destinata ad attività d'altro tipo, come potete vedere nelle slide precedenti, e che, come nelle slide precedenti, sembra comunque associata alla presenza del focolare, anche perché dormire al caldo è sempre meglio che dormire al freddo. A parte questa banale battuta, l'altro aspetto interessante è stato individuare anche eh, un'area di, una possibile area di manutenzione preventiva, cioè una pattumiera laddove venivano accatastati i rifiuti più ingombranti, quindi le aree di attività venivano quindi periodicamente ripulite, venute eh, ben pronte all'utilizzo e questi rifiuti periodicamente potevano anche essere buttati via. Quindi abbiamo a questo sito l'antenato della nostra battuniera. Perché tutto questo nel suo insieme è interessante? Perché oltre a darci la visione di singole attività che sono state svolte all'interno dell'accampamento, ci danno anche eh, una percezione dei del tipo di occupazione rappresentato dal sito, perché eh, soprattutto il discorso di una gestione preventiva, ma anche le aree di riposo, ma soprattutto nel suo insieme, la eh, forte standardizzazione o in qualche modo la eh, strutturazione dello spazio in maniera molto netta in termini di eh, aree funzionali, con destinazioni funzionali ben precise, sono, come sappiamo dall'etnografia, caratteristiche di eh, occupazioni relativamente lunghe, ovviamente sempre nella scala di cacciatori raccoglitori, quindi potrebbero essere occupazioni stagionali o di qualche mese, è eh, difficile è molto improbabile trovare questo tipo di evidenze, soprattutto appunto la pattumiera, all'interno di occupazioni di tipo breve. Andando verso le conclusioni, eh, a questo punto lo strato 13 ci ha dato una visione abbastanza interessante dell'accampamento, ciò che eh, è interessante però è vederla in rapporto anche a ciò che avviene dopo. E quello che potete vedere è che eh, in realtà... Ad una scala molto generale il modello di occupazione è sempre lo stesso, fondamentalmente c'è cioè, la nostra parete del riparo rispetto alla quale in maniera diagonale viene, viene impostato un allineamento di focolari e le aree di attività sono legate a questa struttura di, di base, se vogliamo, con un'area, probab un, probabili aree di riposo che vengono contenute all'interno, quindi del riparo, aree di attività più esterne, e quindi un modello abbastanza simile e ricorrente. In realtà, considerando una serie di aspetti che ora non starò ad elencare nel dettaglio, eh, l'ipotesi finale che siamo riusciti ad estrarre eh, da questa visione è che in queste planimetrie si è rappresentato qualcosa eh, di molto particolare, ma anche non tanto comune da riuscire a identificare in accampamenti preistorici. cioè... È come se, queste, se questa successione di mappe rappresentasse in qualche modo il rapporto dialettico esistente tra la memoria storica dei gruppi da un lato, la profondità storica, storica la profondità eh, del tempo profondo della storia appunto dall'altro. Quindi i gruppi che diventano metagruppi, generazioni di individui che si susseguono, che arrivano magari... Eh, bambini, diventano adulti, vengono eh, a loro volta sostituiti da nuovi individui. Il tutto però secondo una linearità, noi non vediamo tra, una, tra un accampamento e l'altro delle evidenti cesure, c'è comunque una trasformazione, perché non è sempre esattamente lo stesso identico accampamento, però con un modello comune, però con un andamento che è lineare nel tempo, graduale. Allora, eh, siamo arrivati alla conclusione, eh, a questo punto per i più curiosi vorrei anche elencare qualche, giusto qualche riferimento da, attraverso i quali però poi ne potete trovare altri tramite la bibliografia, per chi volesse approfondire qualcosa rispetto a ciò che vi ho presentato, per cui eh, qui avete per esempio due articoli relativi al sito di Santa Croce, qui altri articoli eh, per quanto riguarda invece Riparo lo Scurusciuto attraverso i fermo immagini, chiaramente li potrete eh, cercare e eh, vedere. Nonché mi preme comunque eh, ringraziare nuovamente tutti quanti eh, coloro che hanno contribuito attraverso la loro azione ai risultati che vi ho potuto presentare, quindi i docenti, gli studiosi, eh, i partecipanti e chiaramente agli scavi, ma anche eh, i comuni, eh, Biceglie e Ginosa, che hanno contribuito attivamente allo svolgimento delle campagne, la sovrintendenza, gruppo scout di visceglie e lega ambiente di ginosa, e ovviamente eh, che, senza il cui aiuto in ogni caso non sarebbe stato possibile giungere a, a ciò che eh, abbiamo potuto presentare ora. L'importanza quindi delle comunità locali nel, nello svolgimento delle ricerche. E ovviamente un ringraziamento anche a chi ha contribuito a creare questo evento, e a voi che siete qui a, ad ascoltarlo. Grazie ancora, buona serata.